La proposta della Commissione era in effetti molto sbilanciata sul lato smaltimento e rifiuti e non coglieva fino in fondo quella che invece la rivoluzione culturale, paradigmatica dell'economia circolare che non riguarda solo appunto come noi conferiamo i rifiuti e quindi il processo finale del, di un prodotto ma riguarda in principal modo come noi all'origine concepiamo un prodotto eh, devo dire che la seconda proposta della commissione invece tiene in considerazione questo aspetto eh, parla infatti anche di action plan sull'ecodesign ed è fondamentale questo passaggio perché è importante capire che noi dobbiamo realizzare prodotti che siano più riciclabili, più recuperabili più, più eh, insomma, che abbiano quelle caratteristiche che li inseriscono perfettamente nell'economia circolare. A livello normativo è importante che si abbia il prima possibile, e io mi sono impegnata per avere il pacchetto pronto entro la fine dell'anno. Un sistema di norme che sia chiaro, che sia di visione, però da qui ai prossimi anni, perché questo è un tema che riguarda principalmente il futuro, il futuro che vogliamo costruire, anche se è un processo già in atto infatti le normative si indirizzano al 2030 2040 e, eh, però essendo eh, appunto un processo di transizione c'è bisogno che le imprese investano, investano tanto e non solo le imprese se devo essere sincera perché si chiede anche agli stati di migliorare le loro performance in termini di riciclaggio ed è chiaro che il riciclaggio lo fai se hai un'infrastruttura che a partire dalla raccolta differenziata ma anche poi alla selezione della raccolta arrivi insomma a, a a sostenere questo nuovo, nuovo approccio. Per cui eh, il sistema di regole è fondamentale e, ripeto, è fondamentale per gli investimenti perché uno che vuole investire deve sapere che da qui ai prossimi anni questo è il quadro in cui si colloca la normativa europea. E, certo, penso che anche tutti i finanziamenti che l'Europa eh, sta provando a dare, sta iniziando a dare, sono fondamentali perché. Siccome è un processo di transizione importante l'Europa lo vuole sostenere, lo ritiene una delle priorità insieme all'Industria 4.0 per rilanciare la politica industriale futura, eh, noi in Europa siamo poveri di materie prime, Abbiamo però tanta creatività, tanta innovazione tecnologica, centri di eccellenza di ricerca, dobbiamo mettere tutto questo a sistema e possiamo veramente affrontare la sfida della competitività con altre economie che invece hanno una maggiore fine. E quindi se c'è tante possibilità di finanziamento dell'economia circolare, alcune transitano dalle regioni, ad altre hanno accesso diretto le imprese, penso ai fondi Horizon 2020. Eh, e c'è anche peraltro il canale del piano Juncker, eh, ma anche se lì bisogna ricordare che non sono, fondi, non sono finanziamenti a fondo perduto ma sono più che altro garanzie pubbliche, garanzie emesse dalla BEI per sostenere progetti che tendenzialmente sono ad alto rischio eh, e quindi penso a tutte anche le, le start-up innovative, in fondo cioè, lo diciamo spesso l'economia circolare è eh, innovazione e innovazione si sa, l'innovazione, eh, insomma, molte volte ha bisogno di un sostegno maggiore rispetto ad altri tipi di investimento. Per cui le opportunità ci sono, certo, i bandi non sono sempre facili, questo è un problema oggettivo e noi ci stiamo impegnando perché eh, ci siano regole meno burocratiche e un po' più snelle, eh, però ci sono anche tante, mh, tante possibilità e questo sia, penso sia l'elemento eh, da Dire, accogliere e da cogliere e da valorizzare di più.